Allora, abbiamo visto a lezione che, eh, come si fa a calcolare la derivata puntuale eh, specificando in quale punto chiaramente di una funzione di cui conosciamo l'equazione y uguale f di x. Quindi si fissa un punto, il che significa fissare un valore della sua ascissa xp, calcolare l'ordinata che ovviamente sarà f di xp, visto che p appartiene al grafico della funzione, e se la funzione si comporta bene rispetto alle derivate, di questo non abbiamo ancora parlato, comunque supponendo che la funzione sia derivabile in p, quindi eh, che vada tutto bene, eh, si calcola la derivata in xp eh, andando a calcolarsi qual è il risultato del limite per h che tende a 0 del rapporto incrementale, rapporto incrementale che ovviamente è calcolato in xp, quindi considerando um, le coordinate di p. Quello che vediamo adesso in questo video invece è come si fa a calcolare la derivata generica, quindi non più una derivata in un punto particolare della, del grafico della funzione, ma in un punto qualsiasi. Eh, qual è il vantaggio di calcolare la derivata generica? È che se io calcolo la derivata generica, cioè vado a calcolarmi questo limite non più per un valore fissato della scissa, ma eh, per un valore qualsiasi della scissa, quindi il punto P l'unico eh, vincolo che ha è di appartenere al grafico della funzione, ma può essere un punto qualsiasi del grafico, e quindi vuol dire che io mi calcolo la derivata generica ottengo quindi come risultato non più un numero come ottenevo nel caso della derivata puntuale ma otterrò una funzione quindi otterrò f' di x uguale un'espressione con dentro la x e questo è molto più comodo perché, perché in questo modo io calcolo un'unica volta la derivata e poi, quando vorrò conoscere le singole derivate nei singoli punti, prenderò questa funzione, questa funzione derivata, e andrò direttamente a sostituire i valori della x che mi interessano per ottenere la derivata puntuale. Quindi si calcola un'unica volta la derivata generica in modo tale poi da averle a disposizione tutte quante. Allora, facciamo un esempio semplice. Prendiamo f di x uguale x quadro, la parabola base, allora cosa dovrò fare? Calcolarmi il limite di f di x più h meno f di x fratto h. Allora f di x è semplicemente la mia funzione, x quadro. f di x più h che cos'è? È la funzione calcolata in x più h. Questa funzione cosa fa? Prende in input x e butta fuori x quadro. Quindi quando prenderà in input x più h, butterà fuori x più h quadro. Quindi andiamo a calcolarci il limite, limite per h che tende a 0 del rapporto, sviluppo il quadrato di binomio, ottengo x quadro più h quadro più 2hx meno f di x, cioè x quadro. E al denominatore ovviamente ho h. Allora adesso se andassimo a sostituire... Mh, lo 0 al posto della h verrebbe come sempre, come sempre avviene, quindi è anche inutile farlo, eh, la forma indeterminata 0 su 0 perché i squadro meno i squadro si semplificano, tutti gli altri termini che sopravvivono contengono la h, quindi se h tende a 0 ovviamente se ne vanno a 0. Quindi per eliminare questa forma indeterminata cosa basta fare? Al denominatore non facciamo nulla, cioè semplicemente h, al numeratore raccogliamo h e mi rimane h per h più 2x fratto h. Questa tecnica mi permette di eliminare la forma indeterminata perché posso semplificare h. A questo punto, sapendo che h tende a 0, cos'è che sopravvive? Soltanto 2x. Ecco, abbiamo trovato che se ho questa funzione, la sua derivata prima generica è 2x. Quindi se io volessi calcolarmi la derivata puntuale nel punto di ascissa meno 3 e ovviamente ordinata 9, perché meno 3 al quadrato fa 9, non ho bisogno più di andarmi a calcolare il limite del rapporto incrementale calcolato eh, quando xp vale meno 3, basta che io prenda la derivata generica e me la vado a calcolare in meno 3. E vedo che questa funzione, f di x uguale a come la sua derivata, non è altro che la scissa moltiplicata per 2. Quindi viene meno 6, eccetera. No? Posso calcolarmi la derivata puntuale in un qualsiasi punto. Quindi ricordiamoci che la derivata di x quadro è 2x. Ora cambio pagina e andiamo a calcolarci f la derivata di un'altra potenza di x, di x alla terza, sempre generica, eh, nel solito modo. Quindi io devo calcolare f di x più h, che cosa sarà? Sarà x più h elevato alla terza, quindi il cubo di un binomio, mentre f di x è inutile, ma già che ci sono lo scrivo, è, è semplicemente x alla terza. Allora il limite per h che tende a zero di f di x più h, cioè di x più h alla terza, lo sviluppo del cubo di un binomio, vi ricordo che è dato il cubo del primo termine più il triplo prodotto del quadrato del primo termine per il secondo termine più triplo prodotto del primo termine per il quadrato del secondo termine più il cubo del secondo termine. Questo che ho scritto, questo quadrinomio, è lo sviluppo di x più h alla terza, cioè f di x più h. Poi cosa devo fare? Meno f di x, cioè meno x alla terza fratto h. Qui eh, succede una, co una cosa simile a quella di prima, cioè le due potenze eh, si semplificano. Tutti gli altri termini mh, che eh, rimangono contengono la h, quindi se, mettessi h che tende a, eh, se sostituisco con 0 va tutto a 0. Quindi mi viene come sempre la forma indeterminata. Allora cosa faccio anche questa volta? Vado al numeratore e raccolgo h. Raccogliendo h mi rimane 3x quadro più 3 xh h più h al quadrato uguale. Semplifico le due h e adesso vedo che con h che tende a 0 cosa succede? Che questo termine che contiene ancora h se ne va a 0, que quest'altro termine idem, sopravvive soltanto 3x quadro. Quindi abbiamo trovato anche la derivata della, della potenza di della terza potenza di x. Allora, cambio pagina e in modo un po' brusco così, però... Facciamo questo specchietto, f di x, x, quadro mi dà come derivata generica 2x, f di x uguale x alla terza mi dà come derivata generica 3x quadro, poi vi dico io, se non vi volete fidare, basta che vi calcoliate. Il limite, però dovete saper sviluppare la quarta potenza di un binomio, f di x uguale x alla quarta, fidatevi che la sua derivata è 4x alla terza. Quindi, generalizzando, si può dimostrare, voi lo prendete un po' così a livello intuitivo, che l'ennesima potenza di x derivata, mi dà che cosa? Provate a dare un'occhiata, guardate qui cosa è successo, da x quadro sono arrivata a 2x, da x alla terza sono arrivata a 3x quadro, da x alla quarta arrivo a 4x alla terza. Allora quello che si nota intanto è che la derivata rispetto alla sua funzione, eh, alla funzione da cui appunto deriva, si abbassa sempre di un grado, giusto? Da squadro quadro ho x alla prima, x alla terza ho ottenuto una potenza seconda di x e da x alla quarta una terza potenza di x. Quindi chiaramente qua avrò una potenza di x che ha un esponente inferiore di 1 rispetto alla, alla potenza della funzione di partenza. E come coefficiente numerico? Questa, quando avevo i squadro, l'esponente 2 la funzione di partenza è passato ad essere il coefficiente numerico che moltiplica x alla prima. Lo stesso qui, x alla terza è passato a, è praticamente è passato al, a diventare il coefficiente di x quadro e qui il 4 di x alla quarta è andato qui davanti. Quindi cosa succede praticamente? Che qui la derivata di x alla n è data da n volte x alla n meno 1. Questa è la prima regola di derivazione che imparate. Facciamo un esempio. Se f di x è uguale a x alla settima, quale sarà la sua derivata? Bene, basta prendere il 7 portarlo davanti, quindi scende e va davanti. E qui diminuisce di 1. Quindi la derivata di x alla settima e 7x alla sesta.